ciao a tutti chi mi sta seguendo mi può dire se si sente la mia voce oppure no ditemi se, se mi sentite e poi parlo io vi dico dove mi trovo se non lo indovinate voi indovinate dove mi trovo è facile la mia voce si sente la mia voce si sì. ah bene ciao dove sono qui c'è tantissimo vento ecco perché avevo paura che non si sentisse la mia voce oggi vi ho portato al mare guardate è agitatissimo dove sono indovinate, si sì, avete indovinato brave è agitatissimo ma è bellissimo ciao ciao a tutte ciao Stefano e Nicola non vedo benissimo perché c'è il sole quindi se non saluto qualcuno non vi offendete sì sì sono a Polignano Guardate che bella, si vede bene? Io non vedo un granché perché c'è il sole e quindi sullo schermo non si vede benissimo. Adesso mi sposterò, vi faccio vedere meglio anche la parte alla mia destra. Sì, è bellissimo, è agitatissimo però. Vediamo se riesco ad ingrandire un po'. Ah, ecco, riesco ad ingrandire. No, oggi non preparo niente di buono, oggi sono andata al mare, vi porto pure a voi al mare. mi ha agitato è bellissimo è bellissimo vedete mi sposto un po' così vi faccio vedere tutto si sì, erano cinque mesi che non vedevo il mare oggi quindi ho deciso di venire e visto che ci sono venuta io ho deciso di portare tutti voi inquadratura originale c'è tantissimo vento adesso mi sposterò verso questa parte qui ci spostiamo un po' aspettate ecco qua Spero che si veda perché c'è un gioco di ombre e quindi non si vede benissimo. Quando il mare è così agitato, guardate, io mi sento benissimo. Mi sembra che qualcuno si arrabbia al posto mio e quindi mi sento più tranquilla. Non lo so se è una cosa normale, però è così che mi sento. Mi sento che le onde si sfogano per me. Guardate che bello, guardate. Adesso vediamo se allargo un po' per farvi vedere di più. Ecco, si vede? Sì. Sì, sì. Anche mio padre, parte della mia famiglia è ancora a Polignano. Mio padre era di Polignano. Quindi sto nella mia metà città natale, però non sono nata a Polignano, io sono nata a Conversano e quindi sono di Conversano. è bellissimo guardate il gioco d'ombre del sole sul mare spero che riusciate a vedere bene perché io non vedo niente perché c'è il sole sì il rumore delle onde è bellissimo adesso mi sposto un po' più qua più a sinistra è qui dove si infrangono le onde non lo so a pezzoglione stiamo boh, non lo so dove stiamo sto dove sta la statua di di Domenico Modugno esattamente lì adesso continuo a farvi vedere un po' Sì, lo so che è bellissimo. Io sono troppo felice di stare qui. Era da troppo tempo che non vedevo il mare, soprattutto agitato. Vedete? Vi faccio vedere di nuovo qui questa parte qui e poi vediamo se riesco a spostarmi dall'altra parte poi un giorno questo video lo farò nello stesso modo su conversano sì sì è bellissimo polignano è bellissima ma anche conversano è bella io lo devo dire per forza Adesso ci spostiamo un po', magari vi riesco a far vedere anche qualcos'altro. No, non ti posso inquadrare, bimba. Dannato. Già la stavo inquadrando, ma non posso. C'è una bimba bellissima con degli occhi azzurrissimi, ma non posso inquadrarla. Sì, sì, sì, quando ci sarà la possibilità di uscire, dovete venire qui in Puglia. aspetta io insegno sulla strada che ti porta a grotta palazzese ah sì? adesso vi faccio vedere tutto adesso però incontreremo un po' di cespugli mi dispiace che dovrete vedere i cespugli però non fa niente vi porto esattamente dove vado io per un altro poco e poi vi lascio andare Sì, sì, sì, adesso incontreremo un po' di cespugli, ecco qui la statua, non lo so se la vedete, di Domenico Modugno. Allargo un po', si sì, è agitatissimo, ma è bellissimo. Si vede la statua di Domenico Modugno? Eh, io non vedo niente, vedo solamente qualche commento perché c'è troppo sole, quindi lo schermo eh, non riesco a vederlo. Sì, è agitatissimo, adesso andiamo dove ci sono le scale, c'è quella scalinata che porta giù. Ma io soffrendo di vertigini non lo le scenderò e quindi mi fermerò qui. Ecco qui, ci siamo, ecco qua. È veramente bellissimo. Il mare è agitato. Ma si sta bene, anche se c'è vento si sta benissimo. Ecco qui, io sono venuta al mare e vi ho portato con me. Vediamo se allarghiamo un po', vi faccio vedere come è agitato. Però viverci sul mare non è facile perché siamo pieni di salsedine fino alle ossa. Eh lo so, sono monella! Voglio farvi vedere quello che sto vedendo io perché è troppo bello. Mi dispiaceva essere qui e non rendervi partecipi di, di questa cosa bella che io sto vedendo. Quindi ho deciso di fare questa diretta al volo per farvi vedere tutto. Peccato che c'è vento perché se no si sta veramente benissimo. Penso di avervi fatto vedere tutto quello che... Perché adesso qui ci sono solo cespugli. Mi dispiace ma io non posso scendere. Già qui mi, mi gira la testa. Quindi non posso proprio. Mi devo spostare di nuovo perché non ce la faccio. No Antonio perché piangi? Vai sul ponte che la vista è spettacolare. Ah, ci sono appena stata penso se è la stessa cosa che credo che tu voglia dire il ponte Sì, sì. prego elisa volevo semplicemente condividere con voi la mia passeggiata di oggi e basta dove ti trovi giovanna sono a polignano Sì, maria rosaria saluto il mare da parte non lo vedo mai, adesso sono più di 5 anni che non vado giù in Puglia eh, il... eh, io erano 5 mesi che non venivo a vedere il mare di solito quando è agitato io ci sono sempre perché a me piace tantissimo il mare agitato ecco qua e adesso guardiamo il regista saluta <ride> che scende e va a vedere il mare si sì, Polignano è meravigliosa ah perché ti manca Antonio regista naturalmente va a vedere il mare saluta regista fai ciao puoi andare adesso già ti sei allargato solamente per fare ciao già ti sei allargato vai vai non ti sto riprendendo più vai! giù a casa a Grottardito adesso vediamo se poi passo pure da Grottardito regista che scende lo vedete eccolo lì si vede benissimo tutta la sua pelata adesso che mi sentirà eccolo lì vediamo se volete io mi sposto verso destra perché qui sono tutti cespugli e il mare è lontanissimo eccolo che saluta perché ha capito che lo sto riprendendo e siccome lui è poco esibizionista sta salutando va bene lo lasciamo al suo esibizionismo e sì, si sente un profumo di mare bellissimo ci spostiamo un attimo verso destra di nuovo per quelli che si sono appena collegati vi faccio vedere di nuovo adesso qui abbiamo i cespugli i cespugli i cespugli i cespugli abbiate pazienza perché abbiamo solo cespugli arrivo, arrivo ecco qui Ecco qui ci siamo. È bello il mio accento! Ma si sente un accento pugliese? Eccoci qua! Siamo tornati dove eravamo prima. La parte più bella da vedere. Eccoci. Ma dove sei? I Franci sono a Polignano. A con, un paese vicino a Conversano sono venuta a vedere il mare, anche se è molto agitato. Io sono venuta lo stesso e eh, lo so. Basta questi cespugli, però quelli trovavo davanti. Beata a te che stai vicino al mare, sì. Prego, Frenzy. Quando vai a Monopoli fai la diretta? Sì, se mi capita sì, faccio anche la diretta da Monopoli. vedete com'è agitato per quelli che si sono appena collegati resta cena dal grottino in via roma ma non so se i ristoranti sono aperti in questo momento vedo, vedo i commenti e vedo un po' di cose ecco qui perché essendoci il sole guardate che bel cielo il palo il mare no proprio agitato si vede la bellezza del mare quando è calmo è sempre calmo invece quando è agitato è bellissimo sì l'ho fatto già vedere la, devi andare. Eh? la devi andare. dove? La e mo, quando ce ne andiamo passo e riprendiamo la stacco adesso ci spostiamo se volete, riprendiamo la statua di domenico Modugno e dopo ci salutiamo. Magari. E poi, comunque, ci dobbiamo vedere domani pomeriggio alle 16:30 per fare insieme il Profiterol Cata, Caterina, de' America. Si. Ah, Kei Torra! Stai scrivendo dall'America? Oh, che bello! sei contenta di questo video? solo a vedere il mare mi è venuto freddo mi fa, fa freschetto ma non fa così freddo bene adesso ci allontaniamo di qua e andiamo a riprendere la statua di Domenico Modugno e poi ci salutiamo no, no, il mare agitato non fa paura a me rilassa il mare agitato mi fa sentire più tranquilla più, più serena ho detto prima, mi sembra che qualcuno si arrabbia a posto mio Graziella, riprenditi tu che sei meglio di Modugno veramente, se mi riprendo io sembro una delinquente che deve andare a fare una rapina a mano armata vediamo se riesco Eccomi qua, non sembro... Un... Sembro una delinquente quindi non penso che serva tanto questa ripresa quindi torniamo a riprendere Polignano. Ok eccoci qua alla statua di Domenico Modugno, adesso la riprendiamo. Nel verso giusto e poi ci salutiamo. Aspettate che vado all'ombra. Ecco qua. Ecco qua. Bene. Il video termina qui. Non litigate, perché la signora forse voleva fare un complimento a me, non voleva, offendere, uh, non voleva offendere Domenico Modugno, voleva fare il complimento a me. Ok? Non litigate, la signora voleva fare forse un complimento a me, non era per offendere Domenico Modugno. Va bene? Sembro una teppista, però purtroppo è così. Quindi ci vediamo domani pomeriggio alle 16.30 sempre qui sulla pagina e facciamo insieme i profiteroll. Adesso vi devo salutare perché mi fa freddo, questa è la verità. Quindi Non c'è nessuno quindi posso farlo. Ciao a tutti, ci vediamo domani. ciao! Ciao a tutti, ciao. Sì Loretta non ti preoccupare, non litigate. Non vorrei che succedesse qualcosa. Litigate, ho paura a chiudere la diretta. Che litigate, non litigate. Ciao a tutti, l'ho messa la mascherina, l'ho già tolta. Ho paura che mi fanno una multa. Ciao a tutti. Ci vediamo domani. Ciao.